Allora prima, prima di passare all'allenamento, perché poi prima di passare all'allenamento, anzi no, lo facciamo dopo, dopo l'allenamento parleremo, <ride> dopo ci parliamo, ne parliamo dopo, prima parliamo dell'allenamento, sennò poi mi sconvolgiamo tutto parliamo prima della... come mi alleno io come mi alleno alla paglia e, e poi parleremo un pochettino degli aspetti mentali sì, legati... Ma, ma, ma, ma, ma queste cose non vanno fatte mira, cioè, io, cioè lo faccio dopo o no, anzi lo faccio adesso no cioè. <ride> allora intanto dopo parleremo un po' degli aspetti mentali no? dove come attivare una, una frase che è super vituperata che però in effetti è alla base di tutto, e quindi anche del con l'anno. Crederci è il miglior modo di riuscire. Quindi vedremo come messo alla base questa frase, crederci, eh, come, come tante cose poi alla fine eh, ricongiungono tutto a quello, no? Tutto a crederci è il miglior modo di riuscire. Perché se non abbiamo una forte autostima nostra, perché noi se nasciamo con una fortissima autostima e siamo ottimisti, non ci poneremo mai il problema di credere e quindi riuscire, uguale a riuscire. Perché ci autoprofetizzeremo sempre la mala sorte. Quante volte, tutte le volte che in gara si fanno meno punti che in allenamento, è perché abbiamo fatto un'autoprofezia negativa non ci sono dubbi fisici è solamente che non abbiamo consapevolezza di noi non abbiamo autoconsapevolezza l'autoconsapevolezza si allena chi non ce l'ha la allena e farà in gara esattamente quello che fa in allenamento non c'è nessuna ragione al mondo che ciò non avvenga Detto questo, lo vedremo, lo vedremo dopo, se c'è qualche sì. metodo al riguardo, come mi alleno la paglia, perché tanto a volte si dice che è una... che sento troppo, e quella bisogna allenarsi alla paglia. Bisogna allenarsi alla paglia, però, tutti quelli che ho visto allenarsi alla paglia hanno fatto ginnastica, non si sono allenati alla paglia, si hanno fatto... Non fanno neanche aerobica perché la frequenza cardiaca sale forse di tre battiti al minuto, quindi non, non serve a molto, sì, vabbè, forse al tricipite, al deltoide qualche effetto fa. Ma in effetti il perché ci si allena la paglia è tutt'altro. Quindi ci si deve allenare con più metodo alla paglia che addirittura al tiro, perché è lì che si costruisce il tiro, no? è lì che si forma. La, la, le fondamenta. ricordatevi i fondamentali sono la base di un triangolo un vertice, un vertice il vertice del triangolo che è la nostra performance sarà tanto più alto e stabile per quanto la base si allarga e alla base ci sono i fondamentali i fondamentali si costruiscono alla paglia perché dico questo? Io adesso non sto parlando ad atleti super agonisti, però almeno, almeno, questo lo dovete fare, ve lo dovete a voi stessi come arcieri, almeno metà del tempo che passate passata a tirare questo, quanto, quanto vi allenate? Vi allenate mai, so le gare. No, due volte alla settimana, Vabbè, O un'ora, o mezz'ora, o venti minuti meglio se ho più di un'ora metà ponetevi questo metà del tempo metà del tempo lo dovete passare a fare gli, degli esercizi io ve le do gli esercizi, le mettiamo quindi avete la pappa almeno metà del tempo le dovete passare a fare gli esercizi il vostro, il vostro tecnico e eh, qua parlo ai tecnici dovete essere il meno invasivi possibili questo per, in questa fase e cioè controllare solamente i tempi i ritmi e gli allineamenti il resto non lo fate dovete delegarlo che venga delegato ecco lì, che entra in, gioco, entra in gioco la costruzione entra in gioco la costruzione detto questo, detto questo come mi allena la paglia? Come mi alleno la paglia? Allora, alla bagna... lo dico dopo, ve lo dico subito. Come mi alleno la paglia? Allora, alleno due cose. La tecnica e la visualizzazione. Cos'è questa visualizzazione? È una fase molto importante che viene trascurata addirittura mi sono accorto che non è che venga trascurata non viene capita o viene fatta inconsapevolmente e ecco che ci ri riallacciamo a questo crederci è il miglior modo di riuscire la visualizzazione non è altro che un corollario di questa formulazione ottimistica che don di autoefficacia perché se io in una fase del tiro innesco dei pensieri positivi, o oh, addirittura riesco a visualizzare un bel tiro che ho fatto, ma basta un secondo, eh? io avrò fatto nella mia vita un tiro che mi ha dato soddisfazione, che sapevo che andava nel 10, appena ho rilasciato, tutti, non dite di no, tutti ce l'avete in testa questo tiro, ebbene fatelo vostro, cioè quando cominciate il tiro, voi dovete cominciare con questo pensiero Preminente, è importantissimo. Il miglior arciere del mondo è quello che sogna ad occhi aperti, è quello che è in grado di sognare ad occhi aperti, in modo positivo. Allora, allora. allora diciamo che la prima fase. Allora, io, avete visto che bella dragona che io ho autocostruita? Secondo me sono le migliori, sono queste. Costo 10 centesimi. Allora, eh, in una fa prima fase alleno eh, prima la mano dell'arco e poi la mano della corda. Quindi mi pongo di tirare. 18 frecce al min da 18 a 36 frecce minimo 18 quindi tre trevole da 6 non sono un un'esagerazione, Tre tre volte da 6 da 6 e faccio in due fasi una in, alleno 18 frecce la mano dell'arco e 18 frecce la mano della cobra cosa faccio? Coraggio, coraggio, e mi concentro su questa mano qua. Allora, come ci si arriva a fare un questo rilascio? Ci si arriva alla paglia, anche perché alla paglia in palestra potete tirare mentre gli altri vanno a recuperare, perché siccome tirate a tre metri... Non ammazzate nessuno normalmente, normalmente si può fare allora perché io faccio questo e, nascio, e io sono in grado di... tutti gli archi nudi devono essere in grado di fare questo di rilassare il polso all'istante devono essere in grado di fare quello le dita devono rilassarsi completamente e devono essere in grado di fare questo dovete riuscire, è questione di destrezza, è questione di puntarsi, è questione di volontà, è questione di, se voi riuscite a fare questo, è una goccia che avete messo nel vostro pazzo, e da quella non andrà più via, è una variabile in meno. Quindi voi dovete fare questo movimento qua. Come lo fate? Qui guardate l'allenamento la... è guardarci la mano, tutto si deve rilassare, rilassare, le dita, io non voglio vedere gente che tira così, Piuttosto è gente che tira così, ma il polso si deve rilassare. Come lo faccio alla paglia? Mi metto alla paglia a tre metri, vado in ancoraggio e mi concentro, guardo, proprio guardo solo la mano dell'arco. Guardo in ancoraggio, guardo la mano dell'arco, si rilassa e parte. E, e, sì, il rilassamento deve essere completamente inconsapevole sì. e, e questo è il primo allenamento che io devo fare Basta anche, basta anche senza andare a cercarsi i rogni, perché può essere che voi enfatizzate il gesto. Il, quello che può capitare è che non avvenga così inconsapevole come lo faccio io, perché io lo faccio in modo del tutto vi assicuro inconsapevole. Può darsi che voi enfatizzate il gesto di, di lasciare. Abbiamo detto che una volta raggiunto l'ancoraggio, una volta raggiunto l'ancoraggio ecco, questa è una frase che avevamo lasciato in sospeso Adriano non si è stato attento dove mi dicono una volta che abbiamo raggiunto l'ancoraggio non dobbiamo più fare niente quindi il polso sì, si deve rilassare io sono in equilibrio cosa vuol dire? sapete tutti che il fondamentale del tiro con l'arco è l'equilibrio dinamico cosa vuol dire equilibrio dinamico? distribuzione fermi niente aumenta, niente diminuisce quindi io sono in equilibrio dinamico a quel punto lì, rilascio e, e polso, si devono, deve avvenire a fondo. E cioè, sono cercato gli allenamenti, questi contenuti, tutto. ora devo rilasciare. Questo è avvenuto istantaneamente del tutto inconsapevole. Potrebbe avvenire non in modo inconsapevole. Se io non lo faccio, lo faccio in modo conscio, potrebbe essere che ho fatto una, una cosa di questo genere e cioè ho aumentato le forze che erano in equilibrio e questo non deve avvenire quindi nella, alla paglia serve a costruire il gesto negli automatismi sul cosci come lo combino con un po' cioè, io ho paura di rilassarmi già eh, prima se penso di rilassarmi sì, adesso stiamo costruendo la tecnica, non abbiamo ancora messo il mio questo ci serve solo a costruire forse ho sviato io all'ultimo stiamo costruendo il fatto che dobbiamo in equilibrio dinamico dobbiamo rilassare dopodiché, dopodiché passiamo alla mano abbiamo detto che in questa fase qua ho solo guardato questa Non mi sono disinteressato del quindi in modo conscio mi sono guardato la mano concentrato sulla mano e in modo conscio ho solo cercato il rilassamento delle dita tutto il resto non era conscio perché le dita si devono tutte rilassare tutte rilassare dalla mano tutte rilassare il mignolo, la tensione dell'unico mio, porta tensione fino qua gravissimo. Quindi la mano si deve rilassare. Dopodiché penso al rilascio, si vede il rilascio. Eh se ti gira il contrario. Eh, eh, sì. Ti giriamo il contrario, no, bisogna andare a prendere quello là. Andiamo a prendere quello là. Che mi dà una mano.